Aver paura di prendere una decisione è un'esperienza naturale, normale, che accade a tutti. Tutti hanno paura di prendere delle decisioni, e o, oh, se non ne hanno, avrebbe senso forse che ne avessero un po' di paura. Perché, infatti, la paura è un'emozione naturale. È un'emozione naturale e transitoria, come tutte le emozioni. E di per sé avere paura di prendere delle decisioni è un qualcosa che a volte, nonostante sia naturale, però può diventare paralizzante, può diventare così complicato da non riuscire, da impedirci di fare qualunque cosa, da non permetterci più di fare, fare, fare niente. E questa cosa è interessante da osservare soprattutto per il fatto che a volte ci sono alcune decisioni che vorremmo prendere noi, che non riusciamo a prendere, e quando chiediamo un parere agli altri, gli altri ce ne parlano come se fosse la cosa più semplice e più facile del mondo. E questo a volte ci fa sentire un po' in difficoltà quando vediamo che eh, a altre persone sembra così facile, mentre a noi viene così difficile ragionare su quella cosa. Quando succede questo quello che sta succedendo è proprio un modo diverso di vivere l'emozione della paura e non è detto che poi l'approccio migliore sia da una parte o dall'altra a volte una buona via di mezzo potrebbe essere la cosa più sensata e più funzionale perché infatti avere paura di per sé è qualcosa che è naturale quando capita di prendere una decisione su un argomento che per noi è importante ha senso avere paura perché se si tratta di qualcosa di importante allora anche le conseguenze di quell'evento contengono un certo margine di rischio di pericolosità che comprensibilmente ci spaventa e essere spaventati appunto è un'esperienza naturale la questione è che a volte la paura abbiamo difficoltà a gestirla a volte la paura ci porta a sovrastimare l'evento le sue conseguenze sovrastimare quelle che sono le cose che potrebbero succedere e di conseguenza c'è il rischio che per paura si vada in confusione, si finisca per bloccarsi, si finisca per sopravvalutare gli eventi, sopravvalutare le conseguenze e finire per trovarsi a non poter far più nulla, non poter prendere nessuna decisione, non poter interagire, intervenire in alcun modo. Quello è un problema, quello è un qualcosa a cui serve assolutamente provare a trovare invece delle soluzioni più funzionali, a un qualcosa di simile. Ma invece, oltre a quello, esiste anche la possibilità che l'alternativa il sentirsi per niente spaventati, anche se quello ci fa prendere delle decisioni, potrebbe a volte essere l'esatto opposto. Se la paura è, a volte finisce per sopravvalutare dei rischi, il non avere per niente paura può finire per sottovalutare dei rischi. Infatti spesso i suggerimenti così all'acqua di rose, molto semplici, molto veloci, ci vengono dati da persone che non stanno vivendo in prima persona quella cosa. Viverla in prima persona è diverso, è sempre più complicato quando siamo coinvolti in prima persona. Quando riguarda qualcun altro, quando riguarda qualcuno da lontano, a volte diciamo ma sì ma si fa così, si fa così perché tanto le conseguenze in realtà non ci toccano. Non sappiamo tutto quello che c'è dietro, tutta la fatica che c'è per essere arrivati a quel punto, tutto quello che ci si sta davvero giocando. E quel saper dare suggerimenti con tanta facilità spesso è un non essere abbastanza spaventati. Il fatto è che essere spaventati appunto non è sbagliato, è naturale ed è una cosa giusta. Se fatto entro una certa intensità. Togliamoci dalla testa l'idea che l'obiettivo sia essere preoccupati o non essere preoccupati. Non è quello, è essere preoccupati con una giusta intensità con un'intensità che riusciamo a gestire, riusciamo a tollerare, riusciamo a rendere utile all'interno del ragionamento. Alcune volte le persone tanto spaventate invece non fanno questo ragionamento, vivono la paura come un problema, vorrebbero non averne, e a volte altre persone che sono molto spaventate, quando non hanno paura, si spaventano. Cioè, nonostante la paura sia complicata, sia difficile da gestire, per alcune persone il fatto di non avere paura fa pensare di essere in quell'opzione del allora forse sto sottovalutando il problema. Quindi alcune persone quando non sentono paura di fronte a un argomento che dovrebbe essere importante per loro finiscono per spaventarsi all'idea che invece quindi dovrebbero avere più paura di così e finendo quindi per cercare di trovare una rassicurazione nel sentirsi spaventati, che la paura, visto che la paura un po' forse li fa sentire a volte anche un po' protetti, finiscono per spaventarsi di più fino ad arrivare ad andare in confusione. Quando sono spaventato, non voglio essere spaventato. Quando non sono spaventato vorrei essere sufficientemente spaventato. Finisce per non sapere più da dove, da dove sbattere la testa, come muoversi in una situazione simile, si ritrova a essere paralizzati fino a che non si capisce il problema e non si inizia ad affrontarlo in termini diversi. Fino a che non si capisce che una buona dose di paura è una paura moderata, indipendentemente dall'argomento. E perché? A prescindere da quello che si pensi, essere spaventati, la paura non deve essere proporzionale alla situazione. L'emozione non è mai proporzionale alla situazione a livello di intensità. Se è la scelta della mia vita, questo non significa che devo essere terrorizzato. Non è così. L'emozione è proporzionale al modo di pensare alla situazione. Anche la scelta della mia vita è importante che sia comunque accompagnata solo da un'intensità moderata di paura. Perché se no... Quella scelta della mia vita finisco per topparla perché ero troppo spaventato. Serve riuscire a coltivare una paura moderata. È una cosa che si fa con l'esercizio, lavorandoci sopra, è una cosa che si fa iniziando a capire meglio come funziona la paura, iniziando a utilizzarla in maniera utile, riuscendo a utilizzare quei pensieri che mi spaventano come elementi a cui porre attenzione per ragionare su quello che mi spaventa, su quelli che sono i rischi, così da inserire quei rischi dentro l'equazione della decisione e poter arrivare a una conclusione. Quando riesco a farlo, tendenzialmente riesco ad affrontare le cose con coraggio. Il coraggio è proprio questo, fare le cose nonostante la paura, senza farsi condizionare dalla paura e, per dire meglio, non fare le cose. Saper scegliere se fare le cose nonostante la paura. Perché poi non è detto che sia più coraggioso chi fa rispetto a chi non fa. A volte fare, quando, si, quando eh, è fatto ignorando la paura, quello non è coraggio. Chi fa le cose senza sentire nessuna paura spesso è incosciente, che è una cosa di diversa. Quella persona non sente la paura, sottovaluta i rischi e a volte si mette quindi in situazioni parecchio pericolose e rischia di farsi male. È importante quindi che quando abbiamo paura di prendere delle decisioni noi si possa ragionare su quelle decisioni ascoltando la propria emotività, capendola meglio, imparando a gestire quelle emozioni e imparando quindi a ragionare consapevolmente coscientemente su quegli argomenti, arrivando a delle conclusioni che riteniamo sensate sia mentre siamo lì nel pieno della bufera della decisione, sia a posteriori quando ripenseremo al che decisione abbiamo preso. Mentre quando facciamo questo senza sentire l'emozione a volte lo facciamo e poi ci diciamo cavoli ma che rischio ho corso e altre volte quando invece lo facciamo o non lo facciamo perché siamo troppo spaventati ci diciamo in un momento in cui l'emozione è diversa ci diciamo eh, ma avrei dovuto farlo, non avrei dovuto farlo. Mentre invece una decisione presa tenendo conto in maniera funzionale delle emozioni è un'emozione che è coerente e che resiste nel tempo non tanto nei risultati ma perlomeno nella convinzione del fatto che quella situazione andasse affrontata in un certo modo quando abbiamo difficoltà a capire queste emozioni cerchiamo di metterle a fuoco cerchiamo di lavorarci individualmente e se da soli non ci si riesce cerchiamo di chiedere aiuto magari in un contesto di psicoterapia in cui lavorare per cercare di affrontare al meglio le nostre emozioni e io mi auguro che questo video sia utile a chi ha difficoltà a gestire la paura del prendere delle decisioni. E su questo quindi, su questo augurio, eh, vi saluto. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.